Faccio vedere, questo è, eccolo qui, un tweet di Roberto Gualtieri in campagna elettorale che dice tre sì, cose, dice che non si farà il termovalizzatore, è una cosa obsoleta. Dice che comunque la legge della Lazio ha una legge che va contro il termovalizzatore e dice un'altra cosa, non serve a Roma, faremo altri impianti, nuove tecnologie, lo dice lui in campagna elettorale, allora dovrebbero stare con noi, consegniamolo a Corbucci, glielo porterà al sindaco e gli dirà allora, guardi questo, che si è sbagliato perché Questo eccolo, eccolo, lo inquadriamo un attimo. Corbucci questo è. Io glielo do, prego, l'ha portato il suo collega, io ambasciatore prendo... eh, me lo sa benissimo, prego. Lo prendo volentieri.